le vicissitudini dei lavoratori di Bologna Fiere, cioè dal giugno del 2016 quando hanno iniziato a lottare per il proprio posto di lavoro, da quando cioè fu prevista una procedura di licenziamento per esubero ingiustificato e i fatti e i bilanci soprattutto lo hanno dimostrato per 123 di loro. Scampato quel pericolo, grazie anche alle continue sollecitazioni del Movimento 5 Stelle, ci sono più e più atti a dimostrarlo, i lavoratori si trovano oggi di nuovo ad avere a che fare con scelte incomprensibili che stanno venendo avanti. Pochi giorni fa, infatti, il 12 novembre, Bologna Fiere ha comunicato con una lettera alle organizzazioni sindacali la decisione di cedere a BF Servizi il ramo di azienda che gestisce le attività connesse alle manifestazioni, come allestimenti degli stand e eh, organizzazione dei padiglioni, quindi una esternalizzazione di fatto di servizi e personale. Una scelta già di per sé paradossale, stante il progetto di fusione in essere con la Fiera di Rimini, che dovrebbe invece portare a valorizzare questo capitale eh, umano, che diventa una vera e propria beffa nel momento in cui viene effettuata, in un momento come quello che stiamo vivendo, quello della pandemia, con tutte le conseguenze che si porta dietro anche per questo settore e che riguardano certamente anche la Fiera di Bologna, che però, per quanto ci riguarda, ha ancora la fortuna di vedere la maggioranza delle quote in mano pubblica, aspetto non rilevante rispetto anche al tema che stiamo trattando. Perché è immorale anche solo pensare, e vorrei eh, poterle escludere, e su questo Assessore chiederei due parole eh, in qualche modo di smentita, che siano proprio Comune e Regione ad essere parte attiva in una manovra che sembra proprio messa in piedi per aggirare il blocco dei licenziamenti del Covid, il tutto per poi esternalizzare quasi un centinaio di lavoratori che non saranno più dipendenti ma fornitori esterni. Cento lavoratori che sono in cassa integrazione da nove mesi, a cui due mesi fa esatti è stato disdettato il contratto integrativo e che oggi si trovano a dover subire ancora questa tegola che è caduta ancora una volta sulle loro teste. Il passaggio si chiude in 24 giorni. E Lei, Assessore, lo sa sicuramente meglio di me cosa implica un'esternalizzazione e non importa che glielo ricordi io. Quindi eh, le chiedo quali siano le ragioni che hanno portato Bologna a Fiere, ente appunto di cui la Regione è socia e dei quali i soci pubblici detengono la maggioranza delle quote, ad inviare, proprio in questa fase pandemica, la comunicazione di procedere alla cessione di ramo d'azienda, con il passaggio dei lavoratori a BF servizi precisando le implicazioni rispetto al processo di fusione e, cosa importante, se intende intervenire nelle sedi opportune affinché questa decisione venga ritirata. Io utilizzo invece, non, non penso che ci sia dietro niente e, e non deve esserci dietro niente. Eh, a me sembra un'operazione che sta ovviamente nella discussione dell'autonomia di un, di un CDA e ovviamente nell'autonomia dei lavoratori che eh, tramite le loro rappresentanze ne danno la valutazione. Bologna Fiere Servizi è proprietà al 100% di Bologna Fiere, anzi è una società che a sua volta ne è, un, è un gruppo nel senso che detiene altre partecipazioni al suo interno. Si occupa prevalentemente di servizi di allestimento, fornitura di servizi, nonché beni immobili ed attrezzature per fiere, mostre, convegni e manifestazioni di qualsivoglia genere, ivi inclusi festival, concerti, eventi sportivi e culturali, eccetera, nonché preposta al coordinamento delle attività legate dall'information technology per l'intero gruppo societario. Nel 2019 ha fatturato per questi servizi 50 milioni. Quest'anno a causa della pandemia il fatturato si chiuderà a 15 milioni, di questi 15 solo 3 sono per allestimenti fieristici, dato che le fiere sono state per lo più ferme, non ho bisogno di elencarne le chiusure. I restanti 12 sono su allestimenti esterni al quartiere fieristico e quindi derivanti da una diversificazione dell'attività stimolata dalla pandemia. L'operazione realizzerà in questo senso, cioè in un periodo di pandemia, anche anche una migliore allocazione delle risorse verso attività che si possono svolgere. In realtà è un'operazione di potenziamento che sta a mercato non solo sulle fiere, proprio per dare una risposta anche alla tenuta occupazionale e alle garanzie di quei lavoratori. Le regioni, le ragioni della Cessione risiedono esclusivamente in una scelta organizzativa dettata da logiche industriali, anche al fine di rispondere alle problematiche legate al drammatico calo delle attività fieristiche a seguito dell'emergenza sanitaria in corso. L'operazione consenterà di concentrare in un unico polo tutte le attività connesse alla gestione delle sedi fieristiche, quali la gestione dei servizi dedicati agli espositori, la safety e security, la vendita dei servizi agli espositori e il coordinamento delle attività del quartiere. Concentrazione che non solo risulterà vantaggiosa per l'intero gruppo societario, posto che consenterà di ottimizzare il livello dei servizi resi, di accrescere la capacità di pianificazione e controllo dell'attività e di generare sinergia tra le sedi del gruppo, ma soprattutto permetterà di sviluppare nuove opportunità di business e quindi di garanzia dei livelli occupazionali in un momento così difficile per la società. Bologna Fiere Servizi sarà quindi in grado di fornire autonomamente, autonomamente tutti i servizi inerenti alla gestione di un evento, sia in favore della società del gruppo, sia in favore di soggetti terzi, nonché in relazione ad eventi in settori diversi da quello delle manifestazioni fieristiche. Questo è il cuore della discussione. L'operazione di cessione del ramo di inziende infragruppo è stata approvata all'unanimità del CDA e ha attivato la procedura ai sensi di legge, Prima dell'entrata in efficacia dell'operazione è stata fatta la comunicazione all'organizzazione sindacali, per effetto della comunicazione questo mercoledì si tiene la prima seduta con i sindacati per arrivare entro dieci giorni a un possibile accordo. Ovviamente l'intera operazione si svolge in un quadro di assoluta garanzia per i lavoratori interessati che non subiranno nessuna modifica della propria retribuzione, manterranno il monte ore complessivo. Migliori, indipendentemente delle ore effettivamente lavorate, e tutti i restanti diritti, quali ad esempio i 37,5 giorni di ferri all'anno. Pertanto, ai fini della trattativa, le garanzie date ai lavoratori sono sinteticamente le seguenti: 1. Nessuna riduzione degli organici. 2. Nessuna riduzione delle attribuzioni. 3. Garanzia di rassunzioni, di rassunzioni in Bologna Fiere in caso di fallimento di Bologna Servizi, pur essendo una società al 100% di Bologna Fiere. C'è ovviamente l'aspettativa di raggiungere un accordo, ovviamente siamo rispettosi, penso dobbiamo esserlo tutti, dell'autonomia autonomie delle parti nello svolgere il confronto previsto sulla scelta di politica industriale del gruppo e permettetemi... Se devo dare una preoccupazione, la mia preoccupazione non sta intanto in questo confronto, in questa soluzione, ma sta più nella delicata soluzione della tenuta delle tante piccole imprese di quei lavoratori che stanno sul sistema della filiera, così come prima abbiamo accennato. Grazie. Non sono assolutamente soddisfatto della risposta, non saprei neanche da che parte cominciare a rispondere nel senso che Assessore sembra una decisione presa da lei e dalla Giunta come dire ha eh, difeso a spada tratta quello che Bologna Fiere eh, sta facendo e mi dispiace eh, ha parlato di eh, logiche industriali quindi i lavoratori sono vittime di logiche industriali certo che la Fiera se ne avvantaggerà eh, non avevamo dubbi su questo eh, come dire non, non importava neanche eh, ricordarcelo e eh, non credo ci si possa nascondere dietro inglesismi eh, vari, cioè non ci sono giustificazioni a quello che si sta facendo, come dicevo a maggior ragione visto che si sta andando verso la fusione eh, con Rimini, quindi è totalmente incomprensibile soprattutto se fatta questa operazione in un momento come questo, quello della pandemia con tutto quello che hanno già Subito questi lavoratori. Trovo allucinante anche dire che adesso li spostiamo a DF servizi, poi se per caso dovesse fallire allora li, li riportiamo dentro la fiera, teniamoli dentro la fiera e basta. Cioè, ehm, altrimenti davvero ehm, le ragioni dal mio punto di vista sono molto chiare del perché si sta facendo questa operazione. Mi stupisco eh, sinceramente che eh, sia una manovra difesa con così tanto. Eh, calore. Quello che a me sembra invece è che si stia portando avanti eh, le intenzioni che erano già, eh, erano già in essere dal 2016, lo si fa eh, attraverso altri modi ma si va sempre lì, cioè, i lavoratori sono considerati una zavorra, questo ce lo dobbiamo dire, sono una palla al piede di cui bisogna liberarsi. E allora, ieri vi hanno anche inviato eh, una, una lettera in cui vi chiedono quale sia il modello di lavoro che volete portare avanti. Lo dico perché la fiera, torna a ribadire, è in mano a soci pubblici e come Regione io credo che abbiate il dovere di fare pesare eh, il fatto che eh, abbiate come dire, un ruolo non indifferente all'interno della società di Bologna Fiere. Purtroppo però, eh, da quanto capisco e mi sembra molto chiaro, non volete esercitare alcuna, alcun ruolo in questo senso.